Hello everyone, I'm Mark. In questa lezione vedremo delle consonanti che non sono pronunciate, tipo la G, tipo la L e la W. Vi sono delle parole dove gli italiani trovano difficoltà da pronunciare perché in italiano si pronuncia diversamente e le vedremo in questa lezione. Quindi iniziamo prima per salutare a Giuseppe. Hello Giuseppe, come are you today? Hello prof questa volta farò molto bene la lezione. Allora, la prima parola, Giuseppe? La prima parola è SIGN. Vi sono delle parole dove gli italiani trovano difficoltà da pronunciare. Per esempio questa. Quindi si pronuncia SIGN. SIGN. Senza G. Passiamo alla prossima parola, Giuseppe. Vabbè, allora è... SIGN. Sì. Questa altra parola, come avete sentito Giuseppe, gli italiani la pronunciano in modo sbagliato. Dovrebbe essere design. Design. Passiamo alla prossima parola. Giuseppe, questa è foreign. Nella mia esperienza lavorativa ho trovato tanti allievi che pronunciano questa parola come Giuseppe. E questa parola si pronuncia foreign. Foreign. Quindi la G non si pronuncia. Foreign. Passiamo alla ultima parola di questo gruppo, Giuseppe. Questa è facile, è corta, quindi gno. Questa parola si pronuncia no. No. Allora, passiamo al prossimo gruppo di parole. Va bene, cambiamo lettera meglio. Salmon. Sì, ancora, la L in questa parola, per esempio, non viene pronunciata. Quindi, salmon, salmon, salmon. E la prossima parola, Giuseppe? La prossima parola è alf. Sì, ricordatevi che la H va pronunciata in questa parola. Quindi, half, half. La L non va pronunciata. Half. La prossima parola, Giuseppe? Vabbè, allora questa è... Calm, sì, un'altra parola dove la L non va pronunciata, quindi calm, calm. E allora, l'ultima parola di questo gruppo, Giuseppe, la prossima parola è cholk. Questa parola l'avete sentito sicuramente, quindi cioc, cioc. La L non va pronunciata, cioc. Passiamo all'ultimo gruppo, Giuseppe. È meglio che cambiamo parola. RAP. La W non viene pronunciata. RAP. RAP. E la prossima parola, Giuseppe? Questa, lo sentite? Quindi questa si pronuncia wrist. RIST. RIST. La W non viene pronunciata. Rest. In questa parola tanti trovano difficoltà. Quindi Giuseppe, questa viene pronunciata U, no U, ma U. aspirata. L'H va aspirata e la W non si pronuncia. HU, l'ultima parola Giuseppe, vai! E questa c'è una canzone anche, WALL. Tantissimi trovano difficoltà a pronunciare questa parola la W non va pronunciata e l'H sì quindi ho ho questa volta prof non è andata così bene eh? la prossima però prometto che studierò ed è tutto per oggi grazie di avermi guardato se volete potete sottoscrivervi al mio canale per ricevere ogni settimana una nuova lezione e vi ricordo che c'è nella parte della home page la community dove potete lasciare i vostri messaggi. Se vi sono delle domande, scrivetele qui sotto. Se volete condividere, siete benvenuti. Grazie mille ancora e ci vediamo nella prossima. Take care, bye bye.